Un'altra domanda, ancora più difficile, è questa. L'innovazione digitale in atto in questo periodo storico ha avuto, ma soprattutto avrà, impatti notevoli sulla vita privata, economica e sociale. Quale deve essere lo stimolo o la necessità di ripensare il modo di essere impresa, istituzione o cittadino nel nuovo mondo digitale? A mio avviso tutto passa... passa. Il cambiamento importante è quello rispetto agli strumenti che consentono la partecipazione dei cittadini eh, con costi e modalità che la rendono vera e, e fattibile su larga scala rispetto a quello che poteva essere qualche anno fa. Quindi il cambiamento che questi soggetti devono attuare rispetto alla tecnologia è quello di utilizzarla per far sì che il, la distanza e il rapporto con i cittadini, la distanza si riduca il rapporto si stringa in maniera tale da eh, far sì che gli strumenti che oggi permettono di creare e di produrre quello che si definisce il web partecipativo diventi anche un'istituzione più partecipativa, una società più partecipata e anche un rapporto all'interno dell'azienda con, con il personale e tra azienda e consumatore che sia sempre più volto... A rafforzare i valori della persona, del rispetto della persona, della partecipazione attiva delle persone. Quindi di fatto può essere anche questa una risposta banale e generica, però credo sia il fulcro fondamentale che le tecnologie oggi possono abilitare nel rapporto tra cittadini e istituzioni di vario genere. Quindi, Credo colto questo aspetto, tutto il resto sia legato all'operatività quotidiana, ma non c'è niente da inventare. Um, L'ultima domanda tra quelle che ci sono state inviate dai, dai lettori è, da scienze ambientali a Web 2.0, come puoi spiegare un cambiamento di ruota così drastico? <ride> Beh si, si spiega molto facilmente perché credo la maggior parte delle persone hanno molti interessi o quantomeno ne hanno più di uno, quindi io sono, faccio parte di quella sfera come la sfera dei lettori ultraforti, sono una delle persone che ha ultra interessi, cioè ne ho molti a cui non dedico chiaramente spazio uguale ma insomma, a seconda dei, dei periodi della mia vita interessi motivazioni persone situazioni contingenti ne ho dedicato più ad uno rispetto più ad altri che, più a qualcuno che ad altri e quindi c'è stata la fase in cui ero ho, ho deciso di cioè, mi, è mi è venuto naturale interessarmi in maniera più approfondita degli aspetti legati all'ambiente, sia all'Università che, che nel, nella vita di tutti i giorni come, come attivista volontario del, del WWF Italia e, e poi parallelamente è cresciuto Internet, eh, l'informatica, c'è stata tutta l'evoluzione del, del Web 2.0 che quando ho cominciato l'Università nel 1994, non c'era e anche internet era appena nato, eh, internet così come lo conosciamo oggi. Quindi è chiaro che nel tempo, cioè, certi cambiamenti avvengono, anche perché diciamo, il mondo non è sempre stato uguale a quello che è oggi. Quindi è chiaro che scelte fatte 15 anni fa sono influenzate anche da o 20 anni fa sono state influenzate anche dalla società di, di quel momento. Comunque a mio avviso in realtà web 2.0 e ambiente non sono sono senz'altro diciamo, mondi diversi ma mondi che che hanno, non voglio dire convergono ma hanno comunque molti aspetti in comune tant'è che anch'io personalmente mi interesso molto a come il web 2.0 può aiutare la partecipazione dei cittadini anche a condividere e diffondere buone pratiche rispetto a agli stili di vita più sostenibili. Quindi oggi, senz'altro dal punto di vista professionale, sono più sbilanciato nell'ambito web media e marketing, però sono sempre attento a quello che l'esigenza che tutti noi dovremmo avere di, di avere un impatto sul pianeta che sia il più basso possibile consapevoli che di pianeti ce ne abbiamo uno solo, quindi qualsiasi sia l'attività che facciamo il pianeta rimane sempre quello, quindi non eh, diciamo, toglie che ci dobbiamo interessare anche a, a uno stile di vita più sostenibile. Eh, queste erano le domande inviate dai lettori, eh, io ti ringrazio tantissimo per il tempo che ci hai concesso oggi, è stata veramente una piacevolissima chiacchierata. Piacere Vi invito tutti ovviamente a leggere il tuo blog, se già non lo dovessero fare, pandemia.info e spero di risentirti presto. D'accordo, grazie, grazie a te per l'intervista. Grazie a te per aver partecipato ovviamente. A presto Luca. Ciao Maria. Ciao a tutti.